È bello anche sentirla accordare. Eh, <ride> eh, purtroppo se il velino le chiede un po' di essere Eh, ma talmente tanto. bello sentirla. Una bella recensione su questi due ragazzi eh, della Tarucia da pesce? E non la pubblichiamo. Come no? Sì, sì, sì, sì. volentieri. Grazie, ne sono onorata di farlo. Mi in modo certo. avere anche delle informazioni di garanzia. Sì, sì, generale, più, più, cioè, più dettagliate, più, più... più massicce eh, gli diamo una bella pagina per ragazzi. Come no? Volentieri. Grazie. Allora, eh, Giorgia Sabatini ehm, è questa mia allieva di terza media ormai, ha vinto il primo premio mm -hmm. al concorso Note sul Mare, che è il concorso che io organizzo ogni anno, il concorso internazionale, il internazionale, mm. e soprattutto ha vinto il primo assoluto, sempre al concorso Note sul Mare, ma Civita Vecchia Estate, che è la prima edizione che abbiamo fatto eh, lo scorso anno a Civita Vecchia, ce l'hanno chiesto e quindi abbiamo organizzato una sessione anche a Civitavecchia e lei è riuscita a prendere il primo premio assoluto che è una grande soddisfazione cioè. eh, sia per lei che per me è bella ah. eh. la soddisfazione eh. adesso eh. allora, la ciarda di Alberto Curci che è un pezzo un po' virtuosistico Buonasera. Grazie. grazie aspetta grazie articolo su di te, va bene? ti ah. metti in contatto un po' con lei, sì, metti un po, sì. po' le tue aspirazioni, da dove vieni, dove vai, cosa ti piace, cosa non ti piace. Quando tornerai a intorno a quattro, con la tua maestra, prego. Io vorrei chiamare. così verrà scritto l'articolo.